Della melatonina. Avete mai sentito? Sì, sì. Melatonina, la melatonina con l'ormona della crescita si producono mentre si dorme. dormiamo, mentre si dorme. Allora vi voglio far vedere uno schema. Ricordatevi da adesso in poi questa. Che lettera sarebbe questa? Una, una V, una V. V. v. v. Che sarebbe 10 e 2? Quindi quando noi dormiamo tra le 10 e le 2 di notte, la melatonina si produce in proporzione di 97%. Ok? Poi abbiamo dalle 11. Che sarebbe 75% dalle 12 50 50%, 50% all'una 25% e dalle 2 in poi quanto rimane? 0 Bene, quanto dobbiamo dormire? Di solito si dice tra 8 e 9 ore durante la notte. Però gli italiani hanno anche uh, la solita frase che si dice in pomeriggio il sonno di bellezza. Quindi per chi riesce può fare anche questo sonno di bellezza in, in pomeriggio. Facciamo un po' di matematica. Il popolo cinese hanno una uh, teoria, una regola, che loro dicono prima di mezzanotte le ore che si dormono prima di mezzanotte, quindi qui le, la mezzanotte, ogni ora sono due ore, quindi doppio. E dopo la mezzanotte ogni ora è la metà mezzanotte. di un'ora. Quindi se noi facciamo, se noi pensiamo adesso ad esempio se dormiamo dalle nove, dalle nove alle sei, o dalle 11 alle 8 sono sempre 9 ore. Però se noi calcoliamo in realtà, dalle 9 a mezzanotte sono 3 ore. Sì, sono 3 ore. Quindi se sono il doppio sarebbero 6 ore. E fino a. quindi dalle 9 alle 6, quelle altre 6 dopo mezzanotte sono 6 sono 6 ore. Quindi. Uh, diviso due sono tre. Quindi qui abbiamo 6 ore con tre sono 9. E se facciamo dalle 11 alle 8, quanto sarebbe? Abbiamo un'ora prima di mezzanotte quindi due ore e quelle altre sono 8 diviso due, sono quattro. Quindi, quanto sono in realtà sei ore? Quindi, se noi torniamo dalle 1 alle 8 sono 6 ore sono insufficienti sono insufficienti insuffic quindi le stesse ore che noi torniamo dalle 9 alle 6 o dalle 11 alle 8 non sono uguali ok beh abbiamo fatto un po di matematica uh, adesso vi voglio dire anche che Sapete che eh, è cambiato l'orario, è cambiato l'ora. Per alcuni possono eh, intervenire, possono essere qualche problema. Perché? Quando c'è questo cambio di orario, la melatonina per eh, reglarsi di nuovo ci vuole due o tre settimane. Quindi se adesso in questo periodo, che è cambiato l'ora due settimane mm. fa, mm. Eh, se provate qualche disturbo, non vi sentite forse un po' più così deboli, può, può essere anche causata di questo, di questo problema di cambio orario. Uh, la melatonina distrugge le cellule cancerogene. Abbiamo detto che per, la, per il coenzima Q10 non si deve prendere quando c'è il cancro. In cambio, la melatonina fa molto bene contro le cellule cancerogene ha un effetto anti-invecchiamento e di rigenerazione. Attenzione però anche qui, 1%, quindi succede poco raramente, 1% eh, quando si inizia l'amministrazione di melatonina può produrre la crescita o l'irregolarità eh, del ritmo cardiaco, irritabilità e nervosità. Se questo fenomeno aumenta nei giorni successivi dopo che abbiamo assunto la melatonina, eh, dobbiamo smettere di prenderla. Però vi dico, questo caso è molto raro, però lo dovete sapere. Se iniziamo a prendere la melatonina, diciamo per un periodo più lungo, indovinate, quando, quando vogliamo smettere di prenderla, la melatonina del nostro corpo si produce ancora di più di quanto si produceva prima. Quindi non è come era con la coenzima Q10, non dobbiamo fare gradualmente. Se noi abbiamo preso un, un tempo più a lungo, nel momento in cui smettiamo di prendere la melatonina, il nostro corpo produce ancora di più di quanto uh, produceva prima. Questo è molto curioso. Come dobbiamo prendere la melatonina? Nel momento in cui si prende per avere l'effetto di sonno, per poter dormire, noi la prendiamo adesso e non facciamo nient'altro, ci mettiamo nel letto. Non stiamo al telefono, non guardiamo la tv, non leggiamo, non parliamo al telefono, quindi ci mettiamo a dormire subito. Se no, non avrà questo effetto di sonno, ma avrà tutti gli altri effetti che sono buoni. Però l'effetto di dormire di sonno... No, quindi anche questo è molto, è molto importante. Uh, quando noi dormiamo, praticamente nella stanza dovrebbe essere, per dire, buio. Non devono essere delle lucelline così belle, un po' quimbola, no. Quindi la melatonina, anche se noi abbiamo gli occhi chiusi, il cervello uh, vede, sente che c'è la luce. Quindi le tapparelle, non lo so, anche le, luce, le luci dai vicini, quelli che sono da fuori, proviamo mh, che sia più buio. Um, quando dobbiamo andare fuori, al bagno, se si può fare senza accendere le luci, sarebbe ottimo, però mi raccomando non fare degli, degli incidenti. Uh, oppure forse avete qualche piccola, piccola lucellina e... Quello che aiuta ed è molto utile sono le luci che non siano bianche, ma più rosse, gialle, così che sia più, questo piace di più diciamo al cervello e non si sveglia così subito. Ho detto più o meno tutto quello che vi volevo dire, quindi non ci sono problemi um, se volete prendere uh, una quantità più grande, però... Um, Comunque leggete le, le istruzioni che ci sono su, sui pacchi di, di melatonina. Bene, quindi la melatonina rigenera tutti i tessuti del nostro corpo e tutti gli organi. Um, ha un effetto maggiore e benefico per il nostro corpo. E con questo voglio concludere. Allora dite, ah, la melatonina quando dormo? Mm, avrò tanta melatonina. Quindi se dormiamo tanto dobbiamo uh, sapere... Che non ci fa bene. Quindi la temperanza. Cosa significa? Fare o prendere con il cibo in modo eh, temperato le cose buone e evitare o eliminare eh, le cose che non ci fanno bene. Bene carissimi, vi ringrazio e, e buonanotte. <ride>